ok ah bello allora se raccoglie la cacca mi sembra una cosa di civiltà come dicono assolutamente non è civile levare una cacca dall'asfalto metterla in una plastica e portarla a malagrotta chiusa così manco fermenta lì e va a inquinare il terreno e a malagrotta senti che puzza che svampa che arriva nella discarica però è pure giusto raccogliere la cacca sui marciapiedi e addirittura nel parco se c'è paura che qualcuno le pista e come puoi fa? Nico il furbetto l'ha fatta loro vicino a quelle foglie grandi e ecco la raccolta biologica della cacca perché bisogna essere civili ma prima ancora biologici dove la butto adesso nel secchio non c'ha senso lì c'è un orto, inquadra l'orto lì c'è il terreno inquadra l'orto che bello del signore laggiù allora io questa la butto nel terreno perché è cacca vegana, fertilizza e non fa male impara dalla natura